Ehi ciao! E stavo guardando qua se trovo qualche idea, qualcosa di nuovo da fare. Ho qualcosa di fritto, adesso? Eh, ma non c'ho il pan con. No, no, no, no non ci vado neanche se vuoi, guarda, non c'ho voglia. Ah, lo sai fare tu? Sei sicuro? Mi fido? Vabbè, proviamo, chiamo, Eccoci qua, alla fine il panko è venuto veramente e eh? non mi fidavo che vuole. In Giappone il panko viene usato al posto del pan grattato, gli fanno un sacco di cose. Eh, il currypan, di fry, eh, il currypan, il tokatsu, eh, il pan. Io e Mi Corso lo usiamo per le preparazioni italiane normali in frittura. Sì, adesso andiamo a friggere anche noi, stai caldo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se vi è piaciuta la ricetta del Mi Corso, scrivetegli o fateglielo sapere perché lui ci tiene condividete e noi e voi ci vediamo nel prossimo video. Ok, andiamo? Andiamo. Ah sì, itadakimasu!